Buonasera e buonanotte. Abbiamo due missioni da fare in questa puntata di Phoenix Point. Prendere la Chaos Buggy, fermare dei dannati esseri cibernetici. Non ci sono mai piaciuti sino ai tempi di Skynet, quella gente taglia lì. E quindi sigla e si incomincia. Allora, qui vediamo un po' le cose che dobbiamo fare. The gift si sta spostando su un, uh, un nuovo punto degli antichi. Voi vi state un attimo riprendendo perché non avete più stamina. Tu sei ancora isolato lì. Tra l'altro, non è che è il caso di fare anche qui un. non lo posso fare perché manca. Mancano material. Dai, material forse riusciamo a tirarli fuori, eh? Se riusciamo a riciclare qualche cosa. Cosa potremmo riciclare qua? Gli elmetti degli evi. Questo che al massimo lo possiamo ricostruire. Questi non è che servono più di tanto, ma la, questa se no non ci riusciamo a spostare. Ci serve per forza. Bene, abbiamo finiti i materiali. Che poi comunque facendo questa missione qua dovrebbero tornarci di nuovo Iniziamo con la Chaos Buggy Poi questa cos'è che era? Era una degli Even, Che non so che cosa ti dia però Dobbiamo assolutamente priorità a finire qua in mezzo Perché abbiamo la missione per diventare allineati con gli discepoli di Anu La missione della storia e la missione delle Living Weapon, la DLC che non viene molto considerata perché era una delle prime gratuite, che dà un'armatura e due armi che sono abbastanza potenti e anche in quel caso lì non necessitano di... Uh, qua c'è un nuovo, nuovo patch dei pandorani, una bella cosa. Mi raccomando, Mutant Slayer... Facciamoci valere stavolta, eh? Come al solito. Non si sa mai. Magari ci portiamo a casa qualcun altro. Ah! Non ho attivato l'audio del gioco, scusatemi. Tanto non ci siamo persi granché. Era giusto la solita colonna sonora che conosciamo abbastanza bene, unita ai vari blip blip dell'interfaccia grafica. Non un granché che ne dimenticare, ma... Allora, siamo in una base dei discepoli di Anno. Prendere le chiavi della Chaos Buggy, che è questa qua, che si intanno parecchio con questi, in questo coso. Dove sono le chiavi? Dove abbiamo perso le chiavi? Qui I'm prepared. Let's go. Vai Tanto vale che lo usiamo, no? Uh, dove sono le chiavi? Ah, erano qua le chiavi, giusto Vai Pacco tutto, mamma come scatta. Abbiamo il primo tritone. Che non è che ci possa fare molto quando siamo a bordo di questo veicolo. Vieni, vieni, bello mio, vieni, vieni. Ah ah, con la pistola paralizzante. Vieni, vieni. Tra l'altro ho notato che uh, nell'ultimo salvataggio siamo arrivati al mese di febbraio, quindi abbiamo fatto tutto il bailame che abbiamo fatto in un mese, che è abbastanza buona come cosa, cioè più siete veloci meglio è eh, sia per il conteggio di quanti sopravvivono, sia per, uh, perché più si va avanti più i nemici diventano abbastanza tosti. Ok. Basta che non finisce come l'altra volta col minefrager um, Corri di qua. Abbiamo visto qualcun altro, può essere. Altra gente, basta che non sia da qua. Dai Arby, su. prendeste chiavi ci vuole un autoblindo per andare a prendere le chiavi guarda e nasconditi nasconditi Aia Vabbè, uh, what's the problem? Tanto adesso ritorniamo dentro e... Ah, ok, do dobbiamo prendere la Chaos Buggy e poi scappare, immagino. <susurra> Sto sudando freddo con questi Mindfragger. Ok, muovo leggermente con questo così saltano via tutti gli Overwatch. Rientriamo e scappiamo. Se non riusciamo a scappare, ci facciamo strada a colpi di missili. Scusate. È riuscito a fare 10 danni al nostro simpatico veicolo. E lui non. Vabbè. Sì, va bene, dai. È riuscito a fargli danni comunque. Sì. Bene, voi siete tutti di qua e io me ne vado dall'altra parte. Non posso andare di qua, eh? Devo andare per forza di lì. Eh, va bene, andiamo di lì. Dai, non è un problema. Non è un grosso problema. Un altro Mindfragger. Ti può prendere il modulo per passarci sopra i Mindfragger, eh? Gli unici che possono fare qualcosa sono quelli con le mitragliatrici qua. E quelli con le pinze. Per il resto non abbiamo granché da temere. Con gli di certe missioni diventa molto più facile. Adesso non ci arriva neanche. Eh lo Scourge magari, qualcosina. Niente, neanche il solletico. Insisti. Ovviamente deve... No, non credo che i veicoli possano essere paralizzati. Ma eh, per, per avere almeno un danno alla paralisi deve penetrare l'armatura. Deve farmi almeno un punto di danno. Cosa che ovviamente non ha fatto in questo turno. È correre di qua Che c'era la, la buggy Vai, vai Ignora tutti Sì, vabbè Adesso vengo fuori tutte queste bestiacce Salta fuori qualcun altro No, è la buggy questa Potrei tentare di uscire eh? E... Andarla a prendere, ma per uscire ci vogliono due punti azione e quindi non ho voglia di farlo. Perché poi dovrei correre qua, attivarla, insomma, troppo rischioso. Voglio stare dentro il nostro bel alto blind con 30 punti di armatura. Immuno un sacco di roba. Immune è main fragger, l'unico che può farci un po' di danno è questo. Ovviamente decide di farlo un danno, meno tre armature. Decide di farlo con le granate, contento lui. L'unica cosa che potremmo temere un po' è l'acido, con queste cose qua. Ma per ora non ci sono bestie che danno acido. Bravo. Bene. Potremmo anche sterminarli questi simpatici affari, ma... Cioè... Guadagnerebbe esperienza l'autoblindo. E quindi non vale un niente. Questo non mi piace. La posizione di questo non mi piace proprio per niente. Potremmo spendere un turno e iniziare a far fuori questi qua, eh? Allora, facciamo così. Salva. Buggy. Come me for fun in my buggy. Demonetizzato il video. Perfetto. Vai fino a qui. E dai, e saluta simpaticamente questi tre qua. Questi due qua. Un intanto ti giri. Tu vieni fuori. Non si può entrare. Non puoi rientrare. Questa non è una bella notizia. Questo non, non è un veicolo con, che può portare dietro persone. O magari se si gira... Ah, questo ha due armi. Un cannone e una mitragliatrice. No, non... Oh, sì che può entrare Bene Il cannone può sparare Ha un po' più di blast radius Eh, vediamo se li funziona Tanto sono gratis Quindi questo non è un cannone, ma non lancia granate Non l'hanno presa benissimo e questo ha due action point per attivarlo. Ok, quindi. Posso sparare due volte con la mitragliatrice. Oh, questo ha fatto male. Dobbiamo ovviamente fuggire con tutti e due i veicoli, quindi dobbiamo andare... Dobbiamo sfondare di là. Questo Mindfragger non può più fare niente nella sua vita. La sua triste vita da Mindfragger. Non ha senso rischiare la pelle per prendere del mutagen. rispetto al, al quello del Phoenix però è molto più corazzato questo è proprio un carro armato questo affare qua questo povero tritone sarà per morire povero è per sempre Qualcuno che sta cercando di ucciderci Però La Chaos Buggy va anche più veloce Della del, del mio coso del Phoenix Ovviamente dovremmo guardargli al Chaos Della pesca, alla, alla pesca Il Chaos Simbicane Eeeh quanto è dura la vita se sei un... se sei un Pandorano contro dei veicoli così. Ecco, questo è quello che mi preoccupa un po' di più. Molto Mad Max comunque. Beh, in questo turno ce ne andiamo e ci salutiamo. Tornate nelle vostre etane in fondo al mare E noi siamo tutti contenti Tanto non c'è neanche uno con il Ah eccolo qua, dicevo, neanche uno con il mitra Vediamo se questo si avvicina abbastanza da usare le pinze Non ci arriva Questi troppo corazzati non ci arrivano Vabbè, tu intanto vattene Vai, spara. È abbastanza impreciso, ne? Vai, vattene. Non abbiamo collaudato il cannone, ma. E questo conclude le missioni di Chaos Buggy. E da esperienza Lupin 4. Molto bene. Quindi adesso i prezzi alla... del Chaos Syndicate saranno al minimo Saranno al minimo uh, Il marketplace funziona tipo bazar del Chaos Syndicate Quindi dovremmo passare ogni tanto a vedere se c'è qualcuno Potremmo usare la strategia di prendere un soldatino e metterlo di sopra Però non guadagno esperienza Yes! finalmente il mio figlio mi me. Grazie per portarlo a casa, Phoenix ho have planned many improvements for her. Oh, oh, oh sì, yes. uh, She will be a devastating machine. Go away now and let me work. There might be some uh new toys to play with next time you come Lefestus magazine non lo capito. Potremmo fare quella missione lì, ma non ci serve tantissimo. E... Quali useranno armi perforanti? Intanto vediamo se riusciamo ad andare al Chaos Syndicate. Ma intanto dovete riprendervi. Living Quarters è l'unico coso che c'è. Non c'è neanche la Medical Bane. Questa è andando là. Siamo un po' in turno di stanca qua. Vai scava. Più archeologic uh, laboratory fate, meno costa sta roba. Il primo ci è costato molto di più. 4 è il numero ideale. Questo è un... Living Clear Crystal Quarry. Lapidari. Oh, bene, benissimo, benissimo, benissimo. Tu vai a fare questa missione qua, intanto. Personale. Vuol dire che quello ci darà la prima risorsa antica, che sono i Living Crystal. Tu sei il primo che raggiunge l'ultimo livello. No, il secondo, perché prima era Okromoz. Hai ah, Rage Burst, che è una cosa abbastanza inutile. Cioè, spara 5 volte in un arco. Invece che sparare una volta, action Point, aspettare, Traction Point, aspettare, eccetera, eccetera, spara. Però il problema è che spara in un arco, quindi sarà altamente imprecisa questa cosa. Quindi non vale neanche la pena di farlo. Bombardier. Quando avremo le Mounted Weapon, potrebbe essere interessante. Perché fa anche più danno. Tipo questo. Però dobbiamo diventare amici un po' di più con loro. Tanto tu spostati di qua. Abbiamo l'ANU Priest Class. New research available. Adesso non so che cosa sia. Cioè, il Simple Model Garanting Weapon Psychic Gains in Battle. Per ora va bene il flusso di cose che stiamo facendo qua. Questo dà un sacco di mutagen e sblocca anche una roba carina da, da fare. Adesso non possiamo fare niente proprio niente perché ci mancano materiali possiamo fare il redeemer e possiamo anche cosa molto importante oh anche tu ti sei evoluto tu puoi diventare il loro priest e pochi will point eh Tu Va bene che fai danno e tu puoi diventare il loro priest. Hai anche un elmetto che fa abbastanza schifo. Però da più a 4 a cura. Possiamo invece usare il tuo elmetto. Cambiarti la testa. Le teste che possiamo fare, a parte che costano tantissimo. Questo fa recuperare will point. A tutti quelli che sono entro 7 tile, quindi. Buona cosa. Questo Dying in Steel Frenzy, che abbiamo già visto, fa correre più la, gli altri. Questo invece riduce Willpoint will point di tutti gli, gli nemici entro 5: entro un raggio di 5. Sono deciso tra questo e questo. Questo. Bene! E questi pian pianino li vedremo dopo. Tu adesso sei diventato esperto anche con le armi virali. Ma non ne abbiamo neanche una, quindi va bene anche così. L'importante è che dai friends a ah, tutti quelli che ci stanno intorno. Zack McCracken si è evoluto. Più willpower, così puoi fare più balzellon balzelloni. E non ha né armi, va bene. Cioè va bene, non va bene, ma facciamo andare bene. Non abbiamo davvero più materiale. C'è un'altra rovina antidiluviana da scavare. Qua si sono ripresi, manca il Medical Bay. Qua abbiamo un'altra rovina antidiluviana. Muoviamoci qua. Per prendere un po' di materiali Qua non ci sta andando nessuno né? Guardatevi qua Non ci sono buone notizie stavolta Stavolta guardate quanta roba c'è nuova Tra cui questi due Questi due sono proprio brutto brutto brutto e brutti Ma è febbraio Te lo saremmo aspettati allora, vediamoli uno per uno. Zag! Il tritone con fucile a pompa. Tritone con fucile da cecchino. Le spawnery I nest sono diventati più grossi e più cattivi e più all'aria aperta. Questo è il Pandora's lair che sblocca delle nuove unità contro le quali ci troveremo a combattere. Che saranno protetti da questa. È una torretta che non fa altro che mangiare un sacco di will point, Oltre ad avere un bel po' di punti vita. È diviso in tre parti. E l'unica cosa che fa è psychic scream. Cioè ci urla addosso. E ci toglie tutti i will point. Questo cosaccio schifoso. È quello che sostituisce le, le hatching turret. È un bestio enorme. Che però è fermo. Queste sono le sue uova. E il resto è molto, molto corazzato. Il body ha 40 di armatura. La shell 60, quindi è proprio impenetrabile. Non ha will point. Però ha tutti questi egg pod non fa niente. Però ha tutti questi egg pod, ovviamente, sono quelli da colpire. Sono i suoi punti deboli. Staccandogli tutte le uova inizierà a sanguinare fino a che non, non morirà da solo. La prossima missione sarà distruggere, nei nidi dei pandorani, sarà distruggere questo schifo e, um, e scappare. Fireworm e acidworm. Questi danno danni da fuoco, questi danno danni da acido. L'acido è... corrode l'armatura. L'abbiamo! Ce l'abbiamo! Eccolo qua! Big Show! Questa è la sirena! Per ora solo Psychic Scream! E ci va anche bene! È un nemico che si muove molto velocemente e fa un sacco di male! Psychic Scream vuol dire che toglie tutti i will point. un sacco di will point uh, ai nostri cosi! È abbastanza corazzata e ovviamente... E quello che dovremmo colpire, anche se non è strettamente a punto debole, è la testa. Perché adesso questa non lo farà, ma le prossime faranno mind control. E... Introducing you the Chiron. Chiron è una bestia, grossa come i nostri veicoli. un sacco di points. Un bel po' di will point anche questo. In realtà non ha armi... Se non questo. Per ora solo po Poison Worm. Praticamente ci continuerà a sparare tre Poison Worm alla volta. Addosso, una sorta di artiglieria da distanza. È molto fastidioso, dovremmo farlo fuori. Eh, C'è un vantaggio però che tutti i Poison Worm potremmo paralizzarli e portarceli a casa per trasformarli in gustoso mutagen. Ovviamente anche questo ce lo dovremmo portare a casa. Le cose si fanno molto interessanti. Qua siamo a posto, quindi potremmo andare di qua. Tu sei ancora fermo al palo. Perché hai in costruzione... No, non c'è... Ah, il satellite uplink lo state facendo. Ok. Sono addirittura due rovinanti di ruviane. Qua siamo stati fortunati. questa sarà la prossima da andare a prendere così inizieremo a costruire un po' dobbiamo prendere i disegni se tutto va bene uh, e ci portiamo a casa anche questo dovremmo iniziare a produrre i cristalli i cristalli sono non abbiamo ancora la il progetto però è l'unica risorsa richiesta per un tipo particolare di arma che ha di cui ha abilità solo Rinnegatamante. Che è questo, cioè è una crossbow, però avrà munizioni infinite e avrà perforazione incredibile, un'incredibile capacità di perforante Allora, vanish Vanish potrebbe essere interessante L'aereo che è dall'altra parte servirà a questi, eh. Dovrei cambiarti la testa, ma costa l'aria di Dio le teste, le, cioè di mutagen. Ah, aspetta. Voi siete arrivati qua, molto bene. Abbiamo tutta gente con la quale dobbiamo ancora fare... Perché c'è un punto esclamativo ah perché ci sono le, le armi qua le, le... la mental perception e accuracy. e non è male un... l'unica cosa che possiamo fare con pochi materiali che abbiamo è un archeology probe allora dobbiamo decidere se fare prima questa o prima questa questa qua o ricalco un mine lo ricalco è quello che serve per fare la ma... La. questa 220 di danno 400 di shock a una mano rispetto a 160 e un sacco di shock in più. Proviamo a fare questo prima. Con Charlie. Bene! Ora possiamo fare, quando avremo i materiali, la purification grenade, la nostra prima arma che ha il fuoco. Potrebbe essere interessante da, questo, da qualche punto di vista. Oh, meno un po' più di... Il gioco ci fa più duro, ci vestiamo in maniera più professionale. Questo facendo scavenging, qua si stanno riprendendo. Qua andremo a scavare. Ah, qua potremmo andare a conquistarla questa parte qua. Ma prima andiamo a prendere questo. Partiamo. Allora. Siamo contro Sinedrio, quindi noi ci mettiamo. L'armatura un po' più robusta contro gli, infil gli infiltrator non dovrebbero farci praticamente nulla. Ti devo dare un'altra classe, ma questo lo vedremo più avanti. Per un bel assalto. Che velocizza il tutto. Allora... Dov'è la collezione? Tanto sarà, mi sa, anche al buio, eh, questa E qui Ok Due jet jump dovremmo farcela Mi piace questa motivazione Piazzateli qua E tu Piazza di qua Enemy spotted Una sfida, Ma questa è una sfida cattivissimo Neural turret mmm... danno 10... ah no, dovrebbe essere lo spiro normale Contro il veicolo non potrei fare un granché, eh? Ciao, che vuoi Ah questo paralizza da lontano Eh, però Piercing 80 inizia a essere un po' fastidiosa come cosa, eh. Questa l'ha mancata. Eh, vabbè. Eh. Non gli fa neanche tanto male, tu, eh. Basta che li disattivi. Le armi. Eh, ti come l'armatura frontale. Tanto che tu lo distrai. Noi facciamo balzellon balzelloni di qua. ci troveremo un grandioso comitato di benvenuto. Sì? Il prossimo turno scappiamo da qua c'è un rinforzo ci fa, ci fa più male lui eh non va bene non va bene questa cosa no questo non mi piace vabbè il prossimo turno ce ne andiamo dai Sto facendo un male cane alla... Per riuscire ad andartene? No. Dai sotto. Vatti um... in ritirata dove... <ride> Poca gente può colpirti. Ah, ma tu puoi spostarti qua. Parcheggiati qua. Infatti a noi interessa andarcene, no? Qual è l'unico punto di sfiltrazione? Vabbè, prossimo turno ce ne andiamo, dai. Se ne va. Se n'è andato qui è così Non hanno visto il nostro Ohia yeah. eh, Non so se non l'hanno visto Meno però Mi sa che Erby Mi sa che Herbie Deve avere una corazza un po' più potente Uh, sì tu te ne puoi andare Tu te ne puoi andare Sì te ne puoi andare Ce ne andiamo subito <ride> Via E tu via Che hai fatto fin troppo spugna di colpi Cavolo questa, questa volta un sacco di missioni proprio così eh fargli fare un po' di missione lupen così lo facciamo diventare gli diamo una classe un po' più veloce o oh, un infiltrator però non so sinceramente cosa gli possa servire di non ci vuole decisamente più bene 50 skill point ottenuti e la crystal crossbow dove no, la crystal crossbow? in antartide ovviamente questa è l'unica cosa che pot avremmo potuto costruire in tempo zero Cosa stiamo costruendo qua vehicle bay e action on section sono le prossime uh... Allora, vediamo un attimo la Diplomacy. Friendly. Mi sarebbe interessato avere un po' più di amicizie con loro, però... Adesso è per ora. Se ci pare e se non ci pare, ci parlo stesso. Bene a scavare queste altre rovine uh, possiamo scambiare tech con materiali o con cibo non ci interessa né una né l'altra l'altro cecchino potrebbe tornarci utile ma anche no qua abbiamo della mist quindi dobbiamo attivare qualche base scavo Senedrian, ci siamo chiedi che lavorano su mani per repelare la mista. Bene. Questo, in esso, non è un pezzo. Non lo condanniamo, perché la mista è una fredda e porta and vita e la morte. Si chiedono la sicurezza per i loro persone, come noi. Ma se puoi imparare la fredda troppo lì, tu di stagnazione. Senedrian ha scoperto come andare oltre la Questa è una ricerca che ci può interessare, qualcosa che manda indietro la mist. Oh, the gift sono a posto, quindi... Voi, voi dove vi posso mandare? E tra l'altro avete anche livellato. Weak spot, subito. E un po' più di willpower. Okra oh, c'è sempre il dubbio su cosa dargli da fare, eh. Self defense strongman vedremo prossimamente. che okay, Malena. Toby Toby era quello che volevo dargli lo sniperist. È il tempo di farlo. Non è vero che non è proficient. Ah, però ha meno 4 willpower. Non è stata una grandiosa idea. Posso scegliere se Mindsense o Master Marksman? Accuracy è, è cresciuta del 30%. Sì, sì, questa qua. Master Marksman. Come Kraken è ancora senza armi. prendi questo meno hai qualcosa dobbiamo assolutamente muoverci verso l'antartide che dire adesso questa missione è troppo lunga per farla adesso quindi io direi vi aspetto la prossima volta che andiamo a prendere l'ultimo sito degli antichi per iniziare a costruire co e iniziamo forse a costruire cose ciao